E partiamo subito da comprare casa in costruzione, arriva il modello standard di Fideiussione, si passa poi al rimborso IVA, ai chiarimenti sulla debito per errore nella cessione di ramo d'azienda e ancora bonus, trasporti e detrazione, abbonamenti mezzi pubblici sono cumulabili. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la malattia e le visite fiscali con l'aumento nel primo trimestre del 2022 e i dati dell'Inps. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalla prima notizia che riguarda comprare casa in costruzione. Arriva il modello standard di fideiussione, fa il punto Anna Maria D'Andrea su comprare casa in costruzione dal Ministero della Giustizia. Arriva il modello standard di fideiussione che tutela gli acquirenti in caso di crisi dell'impresa. Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto c'è il regolamento e le informazioni utili per la stipula della garanzia. Vediamo quindi che per quanto riguarda la uzione per comprare case in costruzione con modello standard arriva con il decreto del Ministero della Giustizia il regolamento che tutela gli acquirenti in caso di crisi dell'impresa. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 agosto, appunto ieri, il regolamento ministeriale che tutela i diritti degli acquirenti di immobili da costruire e mette a disposizione dei costruttori il modello di garanzia fideiussoria, la fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa di assicurazione mira a garantire la restituzione delle somme e del valore dei corrispettivi riscossi per l'acquisto di una casa in costruzione in caso di situazioni di crisi, quali il pignoramento dell'immobile, il fallimento dell'impresa o ancora l'accesso a procedure di concordato preventivo, liquidazione o amministrazione straordinaria. Passiamo poi al rimborso IVA, i chiarimenti sull'addebito per errore nella cessione del ramo d'azienda. Per quanto riguarda il rimborso IVA, nel caso di cessione di ramo aziendale, il cessionario assume tutti gli adempimenti del cedente se tale soggetto ha chiuso la partita IVA. Potrà quindi presentare la richiesta di restituzione entro due anni dalla data del rimborso, a chiarirlo è all'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 432 del 24 agosto 2022. Per i dettagli ovviamente si può consultare il testo integrale del documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate scaricandolo dall'apposito box. Cambiamo argomento, bonus trasporti e detrazione abbonamento mezzi pubblici sono cumulabili, fa il punto ancora una volta Anna Maria D'Andrea sul bonus trasporti che potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2022 e che si affianca alle agevolazioni fiscali già previste per le stesse spese. I beneficiari potranno richiedere anche la detrazione IRPEF dell'abbonamento ai mezzi pubblici nel modello 730, secondo quanto chiarito dal decreto attuativo del 29 luglio 2022. Il bonus trasporti e la detrazione dell'abbonamento ai mezzi pubblici sono quindi cumulabili. In vista dell'avvio della fase di presentazione della domanda per ottenere lo sconto fino a 60 euro per gli abbonamenti a bus, metro e treni, si può soffermarsi su quanto previsto dal decreto attuativo e si ricorda che per introdurre il bonus trasporti, il decreto aiuti e il decreto interministeriale del 29 luglio 2022 hanno definito le istruzioni operative, tra queste quelle relative al rapporto del nuovo incentivo con le agevolazioni vigenti la detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi potrà essere richiesta anche da chi accederà al bonus trasporti ma a specifiche condizioni. Per i dettagli vi invitiamo a leggere l'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la malattia e le visite fiscali aumento nel primo trimestre del 2022 con i dati IMSS che sono stati diffusi dal comunicato stampa del 24 agosto 2022, il numero di certificati è arrivati è di 19,8 milioni con un aumento del 60,5% rispetto allo stesso periodo del 2021. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che apre sulla finanza BTP, la mossa degli hedge, la più grande scommessa contro il debito italiano e poi Jackson Hall superinflazione e crescita via il summit dei banchieri centrali per quanto riguarda i numeri del giorno il primo riguarda il covid 60% i certificati di malattia cresciuti appunto del 60% nei primi sei mesi e poi 11,7% crescono i working poor l'11,7% di chi lavora in difficoltà economica L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Gas prezzo a 315 euro, cosa succede se la Russia taglia le forniture, il piano del governo è di Fausta Chiesa e Fabio Savelli e fa il punto sui provvedimenti che stanno per essere presi per il governo in risposta alle azioni russe sul fronte